Thank <laughs> you. Pace bene, cari fratelli e sorelle, benvenuti. Siamo giunti alla 25esima domenica, Matteo 21,16, la parabola degli operai chiamati a diverse ore dal padrone, che secondo alcuni biblisti racchiude un po' in luce tutto il Vangelo, ovvero l'offerta della salvezza ad ogni uomo. Nell'entrare in questo testo teniamo anzitutto conto di una cosa che qui Gesù non sta parlando astrattamente dell'assenza di una qualsiasi retribuzione o ehm, del fatto che in cielo saremo comunque tutti uguali dunque aver servito o non aver servito Dio tanto o poco che tu abbia fatto sia la stessa identica cosa no sappiamo bene che in cielo saremo tutti santi tutti beati pienamente immersi in Dio ma ciascuno nella misura in cui gli avrà aperto il cuore. Santa Teresina nella sua semplicità faceva un esempio luminoso, diceva pensate alle diverse anime come a diversi bicchieri, c'è il bicchierino piccolo, c'è il bicchiere più grosso, c'è la brocca, la caraffa, ecco, immaginate, tutti pieni fino all'orlo, quindi tutti pieni. Ma ognuno nella sua misura, così saranno i santi. È chiaro che lo splendore del buon ladrone eh, sarà altro dallo splendore di San Francesco d'Assisi, che è stato Alter Christus. Ecco, qui non si parla di questo. In questa parabola si parla del fatto che ora, qui sulla terra, Gesù è venuto a portare il regno di Dio. Dunque, Dio viene a regnare ora nei cuori di chi lo accoglie. Eh, Dio chiama tutti a sé chiama tutti a incontrarlo, chiama tutti a stare con lui e lavorare per lui, li chiama a tutti e a tutti offre se stesso, offre il suo amore, offre la salvezza a ogni uomo. Entriamo nel testo. Abbiamo questo padrone che eh, chiama a diverse ore appunto gli operai, si accorda soltanto con i primi, quelli che chiama la mattina, per un denaro, il giusto, la paga quotidiana, il necessario per vivere. Man mano questo padrone esce, anche colpito dalla situazione di tanti disoccupati, senza lavoro, lì che oziano, chiama anche loro. Allora non dice quanto darà, dice solo vi darò ciò che è giusto. Uno si aspetterebbe, secondo la nostra logica umana, che è arrivato a fine giornata, dia progressivamente di meno a tutti esempio, se io chiamo uno a lavorare per me la mattina, ti dico, guarda, ti do per questa giornata 80 euro, 100 euro, non so, sparo numeri. Uno si aspetta che se do lavoro a uno dalle 2 del al pomeriggio alle 5, gli darò di meno. La sorpresa viene appunto alla fine quando il padrone chiama per primi gli ultimi e dà agli ultimi la stessa paga dei primi. Capite bene che qui il problema non è che il padrone è ingiusto verso i primi. Coloro si è accordato per la paga giusta della giornata. Il punto è che il padrone è generoso verso gli ultimi dà anche a loro una paga piena, cioè la paga del giorno, cioè il necessario per vivere. A questo punto insorgono i primi e dicono ma come noi abbiamo lavorato una giornata e tu dai la stessa cosa anche a loro. Era qui giustamente la risposta del padrone, ma scusate non è che forse voi siete invidiosi perché io sono buono? Ecco, qui cerchiamo di capirci un po'. Anzitutto Gesù si sta rivolgendo eh, con questa parabola a questi che si sentono primi. Se lo vediamo alla luce della storia della salvezza, i primi che Dio ha chiamato sono quelli del popolo di Israele a cui ha offerto l'alleanza con Lui. Questi che si sentono primi rappresentati dai farisei, dagli scrivi, dagli osservanti della legge, quindi si sentono in un certo modo quelli bravi, quelli beneficiari dei doni di Dio, quelli a cui è spetta un trattamento riservato, vedono che invece Gesù sta offrendo la comunione con sé, la salvezza, l'accesso al rapporto con Dio a tutti quanti, allo stesso modo, e quindi guardano con avversione Gesù. Questo problema c'è stato anche nella Chiesa delle Origini, quando, quando i cristiani che provenivano dal giudaismo guardavano distorto a quelli che arrivavano dal paganesimo, cioè quelli che prima erano giudei, che quindi si sentivano gli ereditari pieni della salvezza, vedevano che diventavano cristiani, cedevano alla salvezza, alla comunione con Dio, ai ministeri, ai servizi, quelli che fino a ieri erano atei, pagani, non conoscevano Dio. Purtroppo questa mentalità malata eh, ancora ce l'hanno molti cristiani al giorno d'oggi e lo vedo senti quando persone che magari camminano da un po' di tempo sono diventati ormai delle suppellettili della chiesa per cui ostacolano la visuale ma anche l'accesso all'incontro con Dio da quelli che erano lontani, da quelli che dicono ma come questo incarico, aspetta a me perché io sono da qui da più tempo ma arriva quello e pensa di far lui e che quindi eh, guai a chi gli tocca la poltrona Oppure quando senti ragionamenti assurdi tipo eh, Ma mica giusto che quello lì all'ultimo si converte, si salva E uno invece tutta la vita serve il buon Dio Ecco, chi ragiona così ci ha capito niente Cerchiamo di smontare un po' questi ragionamenti Anzitutto, chi ragiona dice Ma alla fine che me ne è venuto a me, se poi uno si converte, e si salva Fa una grave offesa al Signore Nel libro del profeta Malachia il Signore dice Duri sono i vostri ragionamenti contro di me. Perché andate dicendo a cosa ci è servito allora servire il Signore e osservare i Suoi comandamenti? Come cosa ci è servito? Ci è servito e come? Perché un conto è aver incontrato e amato il Signore aver avuto in noi la sua luce, aver vissuto in comunione con lui, aver avuto la gioia di poter fare la sua santa volontà, di poterci mettere a servizio della salvezza e del bene degli altri, un conto e non averlo incontrato. Un po' immagini di questi disoccupati del Vangelo, ma pensate già a livello umano, chi è più felice? Uno che lavora o uno che non lavora? Uno che non lavora è uno che uno ha una preoccupazione per il sostentamento suo e della famiglia, due si sente frustrato e irrealizzato perché non fa nulla, quindi altra la gioia di poter lavorare, altra la gioia di essere disoccupato, altra ancora di più dunque è la gioia di aver incontrato il Signore, aver lavorato per Lui, altra è la frustrazione per una vita vissuta al buio, vissuta soltanto per se stessi, per servire se stessi o il ristretto raggio delle persone amiche o legate da interessi a sé. Eh, se poi uno ragiona così è perché vive il suo rapporto con Dio come un freddo dovere, come un peso da, da, da, così, da, da portare avanti, come una relazione non con un padre che ti ama, ma con un... Eh, peggio di un datore di lavoro, di un Dio retributore al quale tu offri i tuoi servigi per avere in cambio la sua protezione, siccome tu offri i tuoi servigi religiosi, i tuoi servizi e tutto sommato ti meriti pure che Dio ti dia e dunque vivi questa fede così dove alla fine più che amare il Signore ami il tuo tornaconto e pensi di essere salvo per le tue opere, per la tua giustizia e non hai incontrato la gratuita misericordia di Dio che ti salva. Quindi ci rendiamo conto che già c'è da aprire molto il cuore per chi purtroppo vive così la sua fede, un po' come il figlio maggiore della parabola del figlio al prodigo che guarda con occhi torvi il fratello ritornato e dice ma quello è andato a spassare, io invece so qua che devo eh, vivere a casa tua, osservo tutte le regole, cioè non mi posso divertir mai, e quello invece ha fatto come ha voluto. Ecco, vedete, vivere male proprio il proprio rapporto con Dio. Peggio ancora perché pensi che chi ha vissuto una vita nel peccato si sì, sia tutto sommato pure divertito, quindi c'è un altro inganno, cioè pensare che stare nel peccato sia bello, godereccio, quello si diverte, fa quello che vuole, io poveraccio, credente, che devo invece seguire questo mattone, non ho capito che invece fare la volontà di Dio è liberante e mi rende veramente pieno e capace di amare e vivere in eterno. Quindi, uno che dice, mica è giusto che uno si salva all'ultimo momento, invece sì che è giusto, speriamo anzi che all'ultimo istante almeno apra il suo cuore alla salvezza, perché vuol dire che non si è perso, che non, si è, eh, che non ha corso il rischio di dannarsi, che ha incontrato la luce dell'amore di Dio, che è salvo. Ecco, Santa Teresina offrì tre giorni di preghiere e digiuno eh, per un condannato a morte e quando vide nel giornale che all'ultimo istante aveva voluto baciare il crocifisso, piena di gioia, esclamò, è salvo la gioia per la salvezza degli altri. Uno non è neanche detto che si possa convertire all'ultimo istante, perché se uno eh, si fa i fatti suoi, eh, non è detto che abbia la luce e il tempo per aprire i suoi occhi e affidarsi al perdono di Dio almeno all'ultimo istante, quindi doppiamente c'è da sperare. Se questo accade, che Dio sia benedetto e comunque vada, anche se uno incontra il Signore. Da una parte esultima, dall'altra poverino, però perché? Perché avrà potuto godere solo per pochi istanti di questa luce, della bellezza del rapporto con Dio. Dopo una vita vissuta invece al buio, cosa si è perso purtroppo? Quanta bellezza del poter servire il Signore e il nostro prossimo. Allora chiediamo al Signore questa grazia, che questa parabola ci spinga alla conversione, perché? Perché chi è ultimo, chi è lontano scopra che può non essere più ultimo, che Dio anzi è venuto proprio per Lui e anche a Lui offre il suo perdono, la sua vita, la possibilità di ricominciare, il dono di una vita nuova e non perché non te lo meriti o te lo meriti, perché Dio è buono, è generoso, è amore gratuito e per chi si sente primo che apra gli occhi prima che si trovi come minimo ultimo e scopra che se va avanti non è per i suoi meriti, ma è per la grazia, per la misericordia di Dio e che così ci renda attrattivi. Sapete, un autore spagnolo, Bernanos, nell'opera I grandi cimiteri sotto la luna mise sulla bocca di un ateo queste forti parole. Voi credenti non vi interessate degli scettici, ma gli scettici si interessano di voi. Quando uscite dal confessionale, voi siete in stato di grazia, eppure esso non appare. Ci domandiamo, cosa ne facciate della grazia di Dio? Non dovrebbe raggiarvi dal viso? Dove nascondete la vostra gioia? Ecco che il Signore ci aiuti invece a testimoniare questa gioia del saperci gratuitamente amati, perché mentre l'uomo ragiona per equivalenza, Dio ragiona per eccedenza, che questo amore... Enorme, eccedente di Dio, davvero inabiti i nostri cuori. Pace e bene a tutti.